da lì in fondo fino a qui e questa era l'emiciclo la prima cosa che è stata costruita per permettere ai parlamentari di, di riunirsi in plenaria perché lì non c'era più spazio. E qui ci troviamo di fronte all'albero del lobbista perché la società dei professionisti dei public affairs, cioè delle lobby o degli advocates perché poi insomma, possiamo parlare di lobby rappresentanza di interessi privati, io normalmente parlo invece di advocates per quelli che rappresentano gli interessi pubblici o collettivi, quello che per esempio ho fatto, faccio io Senti okay. ma questo qua è un cane lobbista? Mm. Lei no, è una spia, ah, Lei, lei è, una, è un attivista che ha le, le spie dei Cioè fa le <ride> pulci, fa le pulci Non c'ha le pulci, Esattamente fa ha le, le pulci nel 2001 questa, questa, questa cosa è stata inaugurata da Nicole Fontaine, che era il Presidente del Parlamento europeo all'epoca. I parlamentari sono in carica per 5 anni e il, il Presidente si elegge ogni 2 anni e mezzo, quindi ce ne sono due per una legislatura. Attualmente il Presidente del Parlamento europeo, lo sapete, è il, il, il socialista tedesco Martin Schulz che è il candidato per i socialisti e democratici, perché la famiglia in, um, nel Parlamento europeo è il gruppo S&D, quindi si chiama Partito Socialista Europeo, poi insomma, una serie di motivi hanno cambiato, si chiamano S&D, Socialista Democrat, e Democratico, um, e cosa? Partito Socialista Europeo. No, è il partito europeo, ma il gruppo al Parlamento Europeo si chiama SD perché non so, il, il Partito Democratico, Democratico esattamente. Vabbè, vedo che sai le bere be interne di Palazzo. Il PSE chi può PSE in realtà non è all'interno del Parlamento Europeo, è un partito socialista europeo che sì, insomma al di là. Dei partiti socialisti esattamente. Di eh, è una pa del Partito Socialista. Eh però ha una rappresentanza in Parlamento europeo. All'interno del Parlamento Europeo il gruppo si chiama Anche eh, tutto. e Poi quelli. Europeo. Quelli conservatori, c'è cioè l'equivalente di PDL, Forza Italia, No Centrodestra e tutto, qui dentro si chiamano il PP, Partito Popolare Europeo, la Democrazia Cristiana, sì. non è che state registrato. <ride> e poi ci sono altri gruppi più piccoli, i Verdi, il due che sarebbero la sinistra diciamo un po' più, più sinistra, poi ci sono i liberali, i non iscritti, il movimento nazionalista l'attuale presidente del Parlamento Europeo Schulz è il candidato dell'SND per, il prossimo, per la prossima commissione, europea, se dovessero alla no, commissione, alla commissione. Alla okay. Okay. quindi viene, Questo viene, è il viene promosso diciamo, okay. Questo è il da una cosa che non serve un cazzo, una cosa che che il, Parlamento il Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo i deputati hanno degli assistenti, hanno un, un gruppo dietro che, che li aiuta nella preparazione dei loro pareri e dei documenti legislativi, però sono fortemente dipendenti dal know-how che gli apportano i vari rappresentanti di interessi che girano intorno alle istituzioni, perché chiaramente i deputati non sono necessariamente degli esperti della materia, sono eletti dai cittadini come oh, tra qualche settimana, ma anche i nostri che sono eletti non sono degli esperti della materia, quindi è giusto che... però spesso sono molto dipendenti dai... dai dai, dai, dai lobbisti. Vabbè, vi volevo raccontare solo un aneddoto veloce ma molto interessante su questa storia del Parlamento europeo e dei lobbisti. Se è vero che da una parte hanno bisogno dell'input, certe volte però insomma, si, si eccede nel, nel, nel senso opposto. In alcuni casi si eccede nel, nell'estremo opposto da una parte avere delle informazioni dagli esperti è una cosa, però ci sono stati alcuni casi, l'anno scorso dei giornalisti con delle camere nascoste si sono introdotti al Parlamento europeo facendosi passare per dei lobbisti e hanno proposto a dei deputati eh, degli amendamenti in cambio di, di denaro okay? e, e questi deputati si sono resi disponibili a proporre dei due quindi questo è, è un esempio di un di una proposta legislativa di un emendamento ok in questo caso di eBay e questi sono resi disponibili per questa cosa e questo è stato filmato e quindi sono stati che qui dobbiamo gratuito ce la farò un po' di leggere la aperta domenica pomeriggio ma è sulla storia dell'Unione Europea sono tre piani di cose molto allora, C'è un'organizzazione che faceva il monitoraggio di un dibattito okay, e dell'influenza di, di alcuni uh, lobbisti sui deputati. E quindi che cosa ha fatto? Ha cominciato a monitorare, cioè un database, del testo legislativo e degli emendamenti che venivano proposti, da chi venivano proposti e in che misura. E da questa ricerca è emerso che diciamo, alcuni uh, deputati facevano proprio un, un copy and paste di alcuni emendamenti e siccome erano gli stessi, da tutta una serie di deputati hanno cominciato a fare delle ricerche, si sono accorti che erano dei lobbisti che avevano proposto dei, degli emendamenti, ok, ma la cosa veramente più incredibile è che il risultato è che un deputato, okay, deputato belga, Louis Michel, molto conosciuto, è stato ministro, adesso è deputato al Parlamento Europeo, si è ricandidato, è stato commissario alla commissione, insomma se le fatte tutte, tanto per dirvi. Ok, Aveva proposto 220 emendamenti o giù di lì ed erano tutti completamente un copy and paste di emendamenti proposti da delle, delle lobby. Questa cosa è stata scoperta e eh, era in conflitto con il regolamento del Parlamento europeo ed è stata al collegio dei questori insomma, per una, per una misura disciplinare ed effettivamente è stato rilevato che questa cosa era stata fatta in difformità con il regolamento del Parlamento europeo e quindi questa cosa è stata statuita. E a questo punto il Presidente del Parlamento europeo avrebbe dovuto implementare questa decisione e fare un'azione disciplinare però il nostro bel Martin Schulz ha pensato bene di comprendere si è rifiutato di implementare questa un po' come quando Berlusconi, adesso mi posso permettere di fare un parallelo, cioè No, ha avuto una, una condanna e quindi il Parlamento doveva implementarla e lo ha fatto in Italia poi, alla fine, e quindi c'è stata la decadenza. e Invece Martin Schulz si è rifiutato di implementare questa decisione e quindi di prendere le misure disciplinari perché, siccome candidato come presidente della Commissione Europea, non si voleva diciamo, mettere contro il gruppo dei, dei liberali. E sì, questo sì. non solo dimostra che l'influenza dei logisti sì. abbastanza è molto sì. grande, okay? uh, ma anche che uh, diciamo, la compiacenza all'interno dei gruppi di potere è molto forte, quindi scardinare queste dinamiche che comunque anche per i nostri deputati non sarà facile come... In Italia al Parlamento una volta che sono entrati questi hanno cominciato a girare tutte le cose, a fare un po' di magheggi come ci raccontava ieri la, la Carinelli, anche qui comunque sarà un, qualcosa di molto impegnativo perché la, la, la compiacenza tra i gruppi di potere è molto forte. Vabbè, l'ultima cosa, sì, io però vi saluto qui, cioè eh no, Massimiliano, sì, Massimiliano vi porta chi vuole a Place Luxembourg e vi racconta che a Place Luxembourg, che è dietro al Parlamento Europeo, tutti i giovedì e venerdì, dopo l'orario di lavoro, si riuniscono, tutti gli assistenti dei parlamentari si vanno a bere una cosa e lì, de, lì ci vanno un sacco di lobbisti e quindi cioè, si crea, diciamo un scambio. network eh, molto eh, forte anche di relazioni sociali sì, amicizie amicizia. e tutto però poi appunto diventa un po' complicato perché insomma per carità l'amicizia è bella le reti sono belle però poi dopo ci sono anche dei grossi conflitti di interesse tutte queste persone, te li ritrovi poi dopo con l'emendamento e con la cosa un po', po d'oggi. Io Volevo chiederti una cosa, sai i funzionari interni della Commissione Europea, c'è tantissimi funzionari che vanno da A1 a, agli uscieri, sì. se l'Italia che, che incidenza hanno sa, funzionari italiani mandati dall'Italia, a livelli, livelli dirigenziali? No, non vengono mandati all'Italia perché sì, i funzionari sì. della Commissione europea sono i funzionari eh, del servizio civile europeo, sì. nel senso che sono la funzione pubblica, sì. hanno passato un concorso e sono, sono funzionari, quindi non vengono mandati all'Italia come non hanno nessuna nomina politica è come un funzionario di un ministero sì. che ha passato un concorso mm. il numero ci sta una, una questione mm, una di quota, proporzionalità sì. io non credo che gli italiani non siano rappresentati in termini di numeri il vero mm. problema della, della del fatto che l'Italia non ha più un, un certo peso, non è tanto dovuto agli altri, è proprio è dovuto agli italiani, nel senso, nel senso che il sistema in Italia, a Bruxelles, cioè quelli che stanno alla rappresentanza, i parlamentari qui, i funzionari che stanno alla commissione, quelli che sono negli interessi privati o pubblici italiani qui non fanno rete, mentre invece per esempio i tedeschi o gli inglesi sono molto molto bravi a fare rete, quindi hanno una capacità di influenza molto più grossa, non solo perché il peso politico, che ne so, Germania è molto grosso oggi a Bruxelles, ma anche perché se tu ti metti in rete, e lo vediamo anche nel movimento, quando tu lavori con una rete, cioè collaborativa, ottieni dei risultati, mostri. E secondo me l'esempio più grosso è quello di ecco, l'Italia insieme al, al, al Portogallo, alla Grecia all'Irlanda, così vengono chiamati i pigs, i maiali, cioè quelli che si comportano male, siamo sempre gli ultimi della classe però è anche vero che qualche mese fa purtroppo la Germania è riuscita a fare passare una revisione degli impegni che erano stati presi a livello europeo nell'industria automobile, cioè l'industria delle automobili contribuisce in maniera abbastanza significativa le automobili alle emissioni di gas a effetto di serra e Marco potrebbe essere è, è sicuramente più su questo, però per dirvi la Commissione ha preso degli impegni 2020-2020 per la riduzione delle emissioni sì. per il miglioramento del il nostro contributo a livello di cambi climatici, sì. incluso la riduzione delle emissioni di del gas a effetto serra che provengono dal settore automobile, così come per esempio dal, eh, dalle, dalle case e le, sì. che, Esattamente. allora, questo allora. impegno era stato preso e le automobili dovevano continuare.